Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video, oggi parliamo di eh, questa webcam che come vedete è un po' particolare non è una webcam classica è un prodotto sicuramente fantastico ed è della CZUR per chi non conoscesse questo marchio marchio specializzato soprattutto in scanner ma appunto utilizzando la tecnologia che usa negli scanner dal punto di vista delle videocamere ha creato questa webcam che si chiama Alo che ha delle particolarità veramente interessanti ad un prezzo veramente molto molto interessante Interessante. Eh, ma poi di queste caratteristiche ne parleremo fra poco. Il marchio CZ Ur, sicuramente darà sua la qualità dei prodotti e dei materiali utilizzati per fare questi prodotti e anche i loro software di gestione eh, degli scanner, o in questo caso anche di questo prodotto, sono veramente fantastici. Ma andiamo con ordine ed iniziamo a vedere cosa c'è nella confezione e poi iniziamo a provare questo Halo di CZUR. Allora, nella confezione subito il nostro alo che vedremo tra poco sembra quasi un peso per fare ginnastica con eh, i supporti antiurto poi abbiamo il manuale di istruzioni quick start eh, dove ci spiega ovviamente le cose principali ma c'è veramente poco perché lui non ha bisogno di configurazione lo colleghiamo al pc o mac e funziona non c'è bisogno di installare nessun driver né niente lui è subito pronto all'utilizzo allora quello che c'è nella confezione ragazzi è questo oltre ovviamente al cavo di alimentazione che è un cavo usb usb type c che serve per alimentare e per ovviamente far comunicare il nostro alo con il nostro computer e poi infine abbiamo lui halo andiamo a togliergli il cappuccio e ragazzi voilà si sì, è una webcam anzi è una doppia webcam come vedete perché ne abbiamo una sotto collegata alla base poi ne abbiamo una superiore perché perché queste due webcam sono separate ovviamente sono indipendenti una dall'altra come vedremo tra poco sono indipendenti eh, proprio nell'utilizzo in più hanno possibilità di regolazione diverse cosa intendo la webcam collegata alla base può ruotare di 180 Gradi, mentre la parte superiore cioè la seconda webcam può ruotare di 240 gradi e inclinarsi su tutti i lati vedete di 30 gradi e questo halo non ha niente perché come lo colleghiamo al pc lui funziona l'unica cosa che ha è la presa type c L'alimentazione e la comunicazione, avete visto che è davvero particolare. Abbiamo due webcam in una e completamente indipendenti. Loro registrano entrambe a 1080p, quindi sono full HD e hanno un campo visivo di 90 gradi. Eh, entrambe le webcam eh, sono di qualità, secondo me, molto, molto buona. Lui ha anche un microfono integrato. E la cosa interessante è che questa webcam, o meglio Halo, è compatibile con qualsiasi software. di videochiamata conferenza cioè lui è compatibile con zoom, skype, facetime, facebook, google meeting, youtube tiktok cioè veramente ragazzi con tutti adesso sicuramente ne ho saltato qualcuno lui va tranquillamente a sostituire la webcam installata nel nostro pc ma con una praticità e con delle funzioni di utilizzo veramente pazzesca perché immaginiamo di avere questa webcam che inquadra noi il soggetto principale mentre quest'altra può inquadrare un nostro collega che è seduto vicino a noi o che è seduto dall'altra parte del tavolo della scrivania quindi avremo tutti e due i soggetti con un'unica webcam è veramente fantastico o addirittura potremmo andare ad inquadrare un prodotto cioè noi siamo inquadrati con la webcam principale per esempio mentre questa potrebbe andare ad inquadrare che ne so un prodotto che ho qua e poi con i microfoni integrati perché ogni webcam ha il suo microfono quindi se vado a girare questa webcam il microfono sarà direzionato verso eh, l'inquadratura della webcam eh, quindi questo è veramente un prodotto secondo me fantastico il prezzo attuale su Amazon eh, perché il prodotto è venduto direttamente da CZUR su Amazon è intorno ai 70 euro poi varia un po' con i coupon sconto che Amazon come sapete ormai ci fa inserire nella pagina d'acquisto quindi potremmo avere uno sconto magari di 10 euro uno sconto di 9 euro ma attualmente con lo sconto che ci fa applicare Amazon siamo intorno ai 70 euro eh, adesso vi faccio vedere come è semplice l'utilizzo proprio nell'andare a collegarla al pc e nell'utilizzare il suo software perché come vi ho detto oltre a tutti i software di eh, videochiamate o di meeting che abbiamo eh, già prima lei ha un suo software di gestione che possiamo andare a scaricare tranquillamente gratuitamente dal sito CZUR disponibile sia per Mac che per Windows che permetterà a questo halo eh, di essere utilizzato come sorta di videocamera di registrazione o anche per scattare foto. Quindi adesso prendo il mio MacBook e vi faccio vedere l'installazione e la comunicazione con il suo software. Perfetto allora la prima cosa da fare come abbiamo detto è andare nel sito CZUR Andremo nella pagina download software, andremo a selezionare il nostro halo e a questo punto vedete che abbiamo il software di gestione che si chiama CZUR Camera disponibile per Windows e per Mac, basterà cliccare su Mac version e andremo a scaricare eh, la versione per Mac nel mio caso o Windows se avete un PC Windows. Una volta fatto questo basterà andare ad aprire il nostro software installato ed ecco qua subito abbiamo la, la nostra interfaccia di utilizzo ovviamente in questo momento abbiamo solo una fotocamera che è quella del mio mac perché il mio fantastico halo non l'ho ancora collegato quindi basterà andare a collegare la presa type c al nostro halo e subito vedete che sono apparse le due webcam quindi se io vado a cliccare su h202 vado ad attivare la prima webcam quella collegata alla base eh, qua abbiamo la possibilità di cambiare la risoluzione da 1920 a 1080 che è il massimo poi da qui potremmo scendere ovviamente qua abbiamo la possibilità di configurare o meglio di migliorare la qualità appunto in base alla luce che abbiamo perché tipo io in questo momento ho un sacco di luce quindi eh, dovrei andare a modificare un po i parametri di luminosità i parametri anche di calore eh, dei colori e anche se voglio andare a modificare la mia bellezza eh, qua sotto abbiamo la possibilità ovviamente come vedete di ruotare le immagini andare a correggere la forma delle immagini e poi abbiamo la possibilità ovviamente di utilizzare il microfono del mac come in questo caso era attivato o andare ad attivare il microfono del nostro cz ur -Alo. Eh, qua sotto la possibilità di registrare video scattare foto eh, e qua il countdown cioè una volta fatta partire la registrazione video vedete se io clicco qua parte un countdown di 3 2 1 eh, a quel punto so che sta iniziando a registrare eh, il countdown ovviamente è allungabile fino a 5 secondi poi qua sotto abbiamo la possibilità di inserire l'altra webcam all'interno della nostra eh, diciamo schermata principale quindi a questo punto potremmo usare l'altra telecamera quella superiore quella che è di 240 gradi ed inclinabile di 30 gradi. Se io vado ad attivare l'altra che è C20E ecco qua vedete che è apparsa ed è questa piccolina vedete che se io la giro giro la webcam verso il mio studio. Se la giro da quest'altra parte posso addirittura inquadrare la eh, videocamera Canon che ci sta registrando in questo momento e come abbiamo detto ogni webcam ha il suo microfono integrato. Eh, adesso io questa la giro in questa posizione ma la cosa poi interessante è anche la possibilità di switchare e di avere un'inquadratura diversa. Qua abbiamo la seconda inquadratura quella della webcam superiore in alto a destra ma posso anche cliccare qua e fare due eh, diciamo schermate identiche cioè la schermata viene divisa in due parti identiche o anche la possibilità in questo caso di inserire quattro eh, telecamere diverse eh, e poi ovviamente possiamo anche switchare eh, fare diventare grande se clicco qua quella che inquadrava vedete eh, i miei oggetti nello studio mentre io adesso sono diventato piccolo qua in alto eh, ragazzi è un prodotto fantastico come abbiamo detto eh, perché comunque secondo me il prezzo è davvero super interessante è veramente un prodotto che ha il giusto ed è uno di quei prodotti quando si dice ha il giusto prezzo perché due webcam indipendenti fra di loro con un impatto estetico ragazzi perché non sottovalutiamo l'impatto estetico che secondo me è tanta roba messo su una scrivania di un ufficio messo su una scrivania di uno studio messo su una scrivania di scuola perché per il prezzo che ha questo è sicuramente un prodotto che è utilizzabile in tutti i campi per la scuola per il lavoro per passatempo solo per chiacchierare a casa con qualcuno in videochiamata cioè veramente è un prodotto che al suo prezzo è tanta tanta roba quindi ragazzi spero che questo mio video in cui vi ho portato questa prova di Halo questa webcam della CZ Ure veramente un marchio che eh, rispetto tantissimo per la qualità e per i design veramente puliti e semplici che riesce a mettere nei suoi prodotti è tanta tanta roba quindi se questo mio video in cui vi ho presentato questo halo vi è piaciuto e vi sta a tutti lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità tante prime, spoiler dei prodotti che arriveranno sul canale ovviamente anche di lui tantissimi spoiler sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale ovviamente anche di lui se ci saranno degli scontri li troverete nel mio profilo telegram offerte ma anche qua sotto in descrizione trovate il link di amazon se volete dargli un'occhiata se lo volete acquistare ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial o una novità come questa ciao e al prossimo video